No, grazie, sono io, sono contento e onorato dell'amico Armando che mi invita sempre di Velania che è la collaboratrice di Vite e Pensiero che organizza sempre queste cose, sono molto contento. Ma sono poi particolarmente contento, lo dico con, subito, direttamente, perché il tema del desiderio è un tema fondamentale dal punto di vista antropologico a mio avviso, non lo dico più, ma è chiaro che a mio avviso, è uno dei temi centrali. Io penso che se dovessimo dare, io a volte a lezione lo faccio, una, una, lezio, una definizione minima di uomo, potremmo dire abbastanza correttamente che l'uomo è quel vivente dotato di ragione e desiderio. Quindi ogni riflessione, che voglia essere seria, che non voglia ridursi al bar, che non voglia ridursi a quello che sta succedendo, forse inevitabilmente, che ognuno dice la sua. Io continuo a insistere nel dire che c'è una differenza tra l'avere un parere e avere un pensiero. Avere un parere, ognuno di noi ha pareri su tutto. Il problema è avere un pensiero, non un parere. O meglio, il problema è non spacciare un parere per un pensiero. E il pensiero che cos'è? Beh, il pensiero implica letture, confronti con gli altri. Noi non siamo i primi. Dico sempre che uno, se vuol fare la, la tesi su Paperino, uno, io dico sempre, benissimo, fai la ricerca bibliografica e su Paperino tu trovi 5.000 pubblicazioni. Figuriamoci su temi come il desiderio, il dolore, il piacere, la morte e sono però i, i, diciamo, le idee che circolano dappertutto. Tu senti, adesso c'è il calcio, eh, intervistano i calciatori, mica parlano di calcio, parlano dell'umiltà, della forza, della determinazione. L Avete sentito? Adesso non voglio toccare un punto d'oles ma ho detto un sassolino me lo voglio togliere. Meglio, come diceva Nietzsche, che cito sempre, meglio piccole vendette che niente. È morto Boniperti, Boniperti, bla bla bla, bla e Boniperti, è stata ripetuta, l'avete sentito cosa dice Boniperti? La frase, no? Quando diceva vincere non è una cosa importante, è l'unica cosa che vale. Bello, no? bello e tu lo continui a dire ai ragazzi che invece lo sport è competizione cerchi di educare mm. i ragazzi al fatto che la cosa appunto che non è importante vincere e invece si lanciano le frasi l'unica cosa, cosa che vale è vincere pensate che bel messaggio che bel messaggio e verrebbe a dire ma chi lo dice a partire da che cosa tu dici quella cosa allora ed è, ed, è, ed è così, su tutte le cose, soprattutto appunto sulle cose di uno certo spessore. Ora il tema del desiderio è, ripeto insieme alla ragione, un tema densissimo. Il desiderio non è la voglia, il desiderio non è il bisogno e vabbè vediamo io poi oggi pomeriggio nel libro che è stato citato, appunto, la bontà di Armando ha citato il libro Il desiderio, è proprio su questo tema. Perché è chiaro che tu al bar, al bar, cosa dici? Cosa desidero? Beh, desidero una nuova macchina, desidero un posto di lavoro più vicino a casa, desidero adesso io desidero tantissimo andare al mare. Eh, ma queste sono cioè, desideri, cioè, sì, sì, no. E appena. Io dico appena esci dal bar e appena inizi a riflettere sulle cose ti rendi conto che è difficilissimo, che è complicato, che ogni cosa c'è sempre un altro aspetto e poi un altro e tu, boh, che ci sono stati dei giganti che hanno parlato sul desiderio, sulla morte, sul dolore, sul piacere e tu dici accidenti, non ci avevo pensato. Inoltre, il tema di oggi, di stamattina, è su un punto delicatissimo, che è il tema dell'invidia. E io penso, cercherò di dimostrarlo, che l'invidia sia un fatto strutturale del rapporto con l'altro. Voi sapete che questa storia del rapporto con l'altro è diventata anche una moda. Ogni tanto ci sono le mode. Adesso c'è la moda della cura, bisogna prendersi cura dell'altro, tutte cose vere, per l'amor del cielo. Eh? Bisogna prendersi cura dell'altro, bisogna voler bene all'altro, bisogna aprirsi all'altro. E tutti dicono, beh, certo, eh, certo. E poi, appena esci dal bar... Tu ti accorgi che questo rapporto con l'altro è pazzesco, è difficile e non perché siamo cattivi, perché capite sarebbe facile risolvere il fatto che io odio l'altro perché sono un mascalzone, è facile, detto così, eh, ma non è così. Quando Sartre dice che gli altri sono l'inferno, non è un cattivone. Svolge un ragionamento. E io penso che il problema dell'invidia, dirò adesso eh, come va intesa, secondo me, è un fatto strutturale. A tal punto che io pongo la questione se si possa vivere senza invidiare non come spesso si dice che si dice che all'inizio c'è l'amore poi talvolta alcuni odiano o invidiano io penso l'opposto che il rapporto naturale, normale più immediato sia quello del dominio, dell'invidia e l'invidia è sempre distruttiva. Il problema è di vedere a quali condizioni è possibile non invidiare e cosa vuol dire non invidiare. È chiaro che penso che siamo tutti d'accordo qui dentro ma anche fuori eh? nel dire che l'invidia non è un bel sentimento e che bisognerebbe evitare di invidiare. Beh certo, al bar si dice così. E poi tu ti accorgi che non solo nella tua vita, ma ti accorgi anche rispetto a te, che c'è uno sguardo invidioso. Allora, bisogna capire questo. Per capire l'invidia bisogna capire due cose. Il tema del desiderio. Solo un essere desiderante può invidiare. E secondo elemento che bisogna cercare di capire è il tema della visione, del vedere. Invidia vuol dire vedere di traverso. Ma perché si vede di traverso? Questo è il punto. Cosa c'è di interessante nel guardare di traverso? E perché guardi di traverso? Queste sono le domande che di solito al bardo non si, ci si pone. Io penso in un festival come questo ma anche in una riflessione personale invece è bene porsi le questioni per poi accorgersi che alcune cose sono talmente profonde che vanno a toccare dei punti che sono pazzeschi che tu non è che superi con la buona volontà allora e ora entro in merito alla questione per, a mio avviso per tentare di capire questa questo sentimento tragico dell'invidia, bisogna cogliere l'invidia all'interno di un legame con altri due sentimenti che spesso vengono usati come sinonimi. Perché per esempio c'è un'idea che dice che l'invidia non è sempre cattiva e negativa. Perché tu invidiando l'altro poi ti metti anche tu a fare quello che ha fatto l'altro. Eh, ma questo, qui si confonde questa cosa, la si confonde con l'emulazione. Cos'è l'emulazione? L'emulazione cos è, è il fatto che io vedo nell'altro, vedo nell'altro un bene, attenzione, io spero di essere preciso e se no cosa le facciamo a fare queste cose l'emulazione è che io vedo nell'altro un bene e che mi provoca un certo dispiacere perché lo vedo nell'altro ma lo specifico dell'emulazione è che nel vederlo nell'altro questo mi spinge a farlo anch'io a possederlo anch'io attenzione l'emulazione è Vedo un bene nell'altro, un po' mi dispiace perché è nell'altro, ma il fatto che è nell'altro mi spinge a farlo. In questo senso l'emulazione è positiva. A proposito dello sport, altro che quello che dice Boniperti, che bisognerebbe proibire una frase come quella che dice Boniperti, l'emulazione a livello dello sport è importantissimo, tutti coloro che insegnano a dei bambini lo sanno perché tu dici, vedi come fa lui? Fallo anche tu! Vedi come salta lui? Quando quel genio di Fosbury inventa il salto in alto all'incontrario un genio tutti saltavano di diretto no? e lui dice no, è dietro, bellissimo uno dice porca miseria guarda quello lì non so se vi ricordate, a proposito di sport, non so perché mi è venuta in mente sta roba dello sport, vabbè, Schollander, il nuotatore americano, che nuotava e cosa inventa? Inventa l'idea che invece di toccare con la mano e poi spingere con i piedi, fa la capovolta. Vi rendete conto? e da quel momento lo fanno tutti, se voi vedete i campionati di nuoto, tutti nuotano, arrivano, boom, girano e risparmiano tempo, geniale, Fosbury, geniale, non, non per affrontarlo direttamente, ma di schiena, di schiena, di schiena, e lo faccio anch'io, l'emulazione, vedo nell'altro un bene, mi dispiace, porca miseria, non ci ho pensato, lo faccio anch'io, io, io l'esempio che faccio a proposito è la torta, Vado da un amico o da un'amica, fa la torta di mele, buonissima, e dico, cavolo, buona, come l'hai fatta? Così, come si fa? Ah, fai così. Guarda, vado a casa, la faccio anch'io. Chiaro? Questo primo punto. Scusate. Quindi l'emulazione è legata al fatto del poter ancora fare vedo nell'altro un bene che posso ancora fare che posso ancora possedere che posso ancora realizzare la torta pensate alle tecniche pittoriche a un certo momento uno gli viene e dice cavolo lo faccio anch'io l'altro sentimento che in genere si confonde con l'invidia è la gelosia Qui la gelosia che cos'è? È che io vedo qualcun altro, quindi ritorno al tema dell'altro, vedo che qualcun altro si interessa di un bene che è mio, o che io immagino essere mio. Quel bene è mio realmente. E io vedo che un altro, l'esempio classico, vedo uno, che corteggia mia moglie ora non è che mia moglie è mia come un oggetto però certamente beh, mi dà fastidio è mia moglie la gelosia è un rapporto con l'altro in cui vedo nell'altro mentre nell'emulazione il bene non è mio ma lo posso ancora avere nella gelosia il bene è mio e vedo qualcuno che lo insidia, e quindi mi arrabbio, mi rattristo, vedo cosa fare, la gelosia è peggio dell'emulazione evidentemente, perché l'emulazione è uno slancio a fare, vado a casa e faccio la torta, l'invidia, la gelosia è, non è che posso fare, è, è mia moglie è mia moglie, sono un po' preoccupato, quello lì continua a corteggiarla, ma la gelosia non è tragica la gelosia è una roba pesante dura difficile da superare che sarebbe bene superare ma non è facile superare ma non è tragica l'invidia è tragica e adesso dico perché la definizione di invidia è la tristezza che provo nel vedere un bene dell'altro che avrebbe potuto essere anche il mio ma che non sarà mai più il mio. Attenzione, eh? vedo nell'altro un bene è la tristezza che provo nel vedere nell'altro un bene che avrebbe potuto essere anche il mio, questo è interessantissimo, ma che non sarà mai più il mio. Qui c'è l'elemento tragico. È un'esperienza anticipata di morte. È qualcosa che è... Finita. E adesso chiarisco bene, eh? Perché se no, se no non si capisce niente. Si possono fare tantissimi esempi. Io siamo il mio amico, abbiamo studiato pianoforte da ragazzi insieme. Eravamo tutti e due abbastanza bravi. Però io dopo ho smesso, perché ho preferito andare in discoteca, ho preferito altre cose. E il mio amico invece ha continuato a studiare. Lo rivedo dopo vent'anni e mi accorgo che lui è diventato un musicista importante. Faccio esperienza di un bene che avrebbe potuto essere in qualche modo anche il mio. Perché anch'io ero dotato come il mio amico, anch'io potevo fare una certa carriera, ma poi ho rinunciato. E a un certo momento vedo che l'altro ha realizzato, attenzione quello che, avrebbe, che avrei anch'io potuto realizzare. L'invidia non ha a che fare col possesso, ma con il possibile. Avrei potuto, questo verbo è fondamentale, questo condizionale anteriore meraviglioso, adesso vi faccio degli esempi, avrei potuto. Ora, perché è interessante questa questione del, del... Perché, come tutti gli studiosi di questo, di questo fenomeno, di questo, di questo sentimento, dicono, dicono che l'invidia nasce dalla prossimità. La prossimità cosa vuol dire? Che io, per esempio, io Silvano Petrosino, non invidio Bolt, quello che fa i 100 metri in 9 secondi. Mi seguite? Non, non mi è prossimo, non mi interessa niente. Non, non è stato mai la mia voglia lo sport, l'attività sportiva, quindi non lo invidio. Non invidio il re perché è fuori dall'idea, cioè non, non, non c'è nessun pensiero che mi fa para paragonare a, a, a Carlo d'Inghilterra. Le vite sono diverse. Io sono nato qui, lui è nato lì, non lo invidio. Cosa invidio? Ciò che avrei potuto essere. Ciò che avrei potuto essere e che non sono e che non sarò mai più. Perché che non sono è presente anche nell'emulazione. Non ci avevo pensato a fare la torta di mela in quel modo soltanto che nell'emulazione posso ancora nell'invidia è il non potere più l'esempio nella storia della, diciamo, della letteratura della nostra storia culturale che dice bene questo che lo dice bene anche se bisogna leggere saper leggere è Biancaneve. Noi in Biancaneve troviamo una cosa enorme. È enorme. E adesso c'è la moda, sapete che c'è la moda che dicono che le fiabe bisogna addolcirle, no? perché i bambini si restano scandalizzati, no? il delirio. Io dico sempre, perché la devi riscrivere la feaba, Scrivine tu se hai una voglia. Perché la devi cambiare? Alcuni cambiano che il lupo non mangia Capuccetto Rosso, è Capuccetto Rosso che dà delle bastonate al lupo, perché il lupo è maschio, invece noi adesso dobbiamo valorizzare le donne, no? Una mi ha detto che eh, un'interpretazione che davo di Capuccetto Rosso è maschilista perché Cabucetto Rosso è salvata dal cacciatore e dice ma non si può salvare da sola Cabucetto Rosso la storia è quella che Cabucetto Rosso non si salva da solo quello è il punto, scrivene tu una dove Cabucetto Rosso si salva da sola e dopo sei mesi sarà dimenticata mentre noi continuiamo a leggere Cabucetto Rosso e Biancaneve cosa c'è di enorme in Biancaneve? Enorme in Biancaneve c'è il, il rapporto tra due donne, tra due donne prossime. Come in tutte le fiabe ci sono tantissime versioni, in alcune versioni il rapporto tra le due donne, alcune versioni dicono che sono le sorelle che odiano Biancaneve. In altre versioni si arriva addirittura a dire che è la madre che odia Biancaneve. Nella versione dei fratelli Grimm, che a mio avviso è quella più pregnante, è la matrigna. Datemi due minuti, sono velocissimo. Ma qui c'è un'orgia, eh? qui dobbiamo fare una roba sulle fiabe, c'è un'orgia. Una meraviglia di pensieri, di riflessioni. Come inizia la storia? Inizia la storia che c'è la regina che sta cucendo, interessantissimo, adesso non dico cosa vuol dire sto cucire, e si punge il tema del rosso, il tema del sangue e dice ma oh guarda vorrei una bambina con la pelle rossa, le guance, con i capelli neri come l'ebano, siccome nevica, con la pelle bianca, con le labbra rosse e la pelle bianca e la... Regina resta incinta e ha questa bambina. E cosa succede? Muore la regina. Classico, perfetto. perfetto. C'è la matrigna. A sette anni, dice la storia, a sette anni. Questo sette ritorna nella fiaba. Ma è importante cos'è questo cos sette? Sette anni, beh, questo è, su questo non c'è discussione, spero che nessuno venga fuori a dire che non è vero, sette anni è la questione dello sviluppo della bambina. Quel rosso lì che c'è nel cappuccetto rosso è il sangue, è la morte, è la passione, è il ciclo mestruale. A sette anni la regina pone la domanda allo specchio che dice sempre la verità, grandiosa vicenda. Specchio, specchio, chi è la più bella del, del reame? Lo specchio risponde così. Regina, qui nel reame tu sei la più bella. Ma al di là del reame, Biancaneve lo è molto di più. Se andate a leggere la storia, vi accorgete che i fratelli Grimm dicono delle cose pazzesche, che la regina divenne livida, un odio incontenibile. E cosa dice la regina? Chiama il cacciatore e dice uccidila, non la voglio vedere, toglila di mezzo. Perché? La mia domanda è, cos'è che ha visto la regina di così terrificante? Di arrivare a dire uccidila. Mi La gelosia perché è la più bella, ma non regge. E non regge soprattutto per le cose che verranno dopo, che la fiaba dice. Uccidila, dice al cacciatore. E poi cosa dice? e portami il cuore e i polmoni... a prova che tu l'hai uccisa... vedremo che questa è una menzogna... aspettiamo un po'... cos'è che ha visto? allora la mia interpretazione è questa... ma non dico la mia per fare in fretta... la matrigna... ha visto una cosa... che lei ha sempre saputo... per questo è interessante lo specchio... non è un altro che gliela dice... Lei l'ha sempre saputa, ed è una cosa che noi tutti sappiamo, ma che soltanto l'emergere di Biancaneve gliela fa ricordare. Se non avesse visto Biancaneve, poteva vivere nell'illusione di farti lifti, di farti come è che dite voi il boitoi, cioè, no? l'amante giovane, no? te la puoi raccontare che sei giovane, che porti come dice la, la, la pubblicità, non so di quali assorbenti, che dice no perché a me piacciono le minigonne, no? te la puoi raccontare e noi tutti ce la raccontiamo, ma la visione di Biancaneve, cioè di che cosa? Di una donna che inizia il suo ciclo, il suo percorso di fertilità. E la matrigna fa questa esperienza. S'accorge che lei che non ha avuto figli non le avrà mai più. Non so se è chiaro, eh? Il ciclo della matrigna è finito ed è finito irrimediabilmente, non è l'emulazione, non ci posso fare niente, ma certo che me la racconto, oggi poi no, posso avere figli a 60 anni, 65, ma per l'amor del cielo, poi si può fare di tutto. Ma è interessante, è questo che è insopportabile. Perché se fosse un problema di bellezza, per quello lo specchio dice nel tuo regno, nel tuo reame, tra i tuoi amici, tu te la puoi raccontare. Non scherzo quando dico hai l'amante giovane, fai una vita giovanile, perché certo la vecchiaia non è legata all'età, te la puoi raccontare, certo, essere. Hm? ma al di là del reame, la realtà, non ciò che tu controlli e domini, ciò che tu non domini. È finita. E infatti la regina dice: Portami il cuore e i polmoni a prova che tu l'hai uccisa. Il cacciatore non la uccide, uccide il cinghialetto e porta i cuori e i polmoni. E cosa fa la matrigna? Se li mangia li fa cucinare e se li mangia. E io penso che questa sia una conferma di quello che si chiama il cannibalismo rituale. Tra gli uomini il cannibalismo è stato praticato, ma non è mai praticato per mangiare. È il cannibalismo rituale, cioè tu mangi il cuore o i testicoli, il cuore dell'avversario per interiorizzare la sua forza Mangi il cuore del bufalo, gli indiani lo fanno ancora oggi, appena uccidono il bufalo subito aprono, alcuni, eh? c'è cioè, tradizione, e mangi un pezzo di cuore per interiorizzare la forza del bufalo, la matrigna gioca l'ultima carta, per interiorizzare la fertilità, ciò che ormai ha perso. C'è un personaggio molto interessante nella nostra storia letteraria quindi l'invidia è legata al che cosa? al non potere più è un'esperienza di non potere più è il non potere più perché tu non ti puoi mettere a studiare adesso pianoforte non ce la farai mai più o a fare la ballerina se volevi fare la ballerina o a fare l'atleta perché ormai gli anni sono passati non puoi più Mazzarò che non puoi portare la roba e vi ricordate come finisce Mazzarò Mazzalverga è un gigante è un gigante cosa fa scattare a Mazzarò la rabbia, che cosa? quando passò davanti dice Verga un giovane ignudo un suo servo un ragazzino. E Mazzarò cosa dice? Guarda chi ha davanti a sé tutta la vita, chi non ha niente. E come finisce Mazzarò? Prese un bastone e iniziò ad uccidere le galline, i tacchini. Bellissima questione. Non sopporto questa evidenza e quindi cerco di distruggerla di tirarmela fuori davanti agli occhi l'invidia è sempre distruttiva e adesso vi faccio un esempio sempre distruttiva non c'è un'invidia buona quella semmai l'emulazione e tutti noi, non solo le donne chiaramente nella fiaba gioca la carta della matrigna per fare più in fretta ma tutti noi a un certo momento faremo l'esperienza di non potere più non potere più alzarci, non potere più cambiarci da soli. Eh, è l'esperienza anticipata. Il problema è cosa fare di fronte a questa evidenza. La matrigna cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto diventare madre di colei che, che non è sua figlia. Cosa difficilissima. In Filomena Marturano questa roba è detta, no? Domenico Soriano è chiamato a diventare padre di quelli che non sono i suoi figli. E oggi è di moda l'adozione come se fosse un giochetto, uno si alza al mattino, schiaccia un pulsante, l'adozione è difficile. In Domenico Soriano c'è stato un percorso lunghissimo e questa figura stratosferica, questo personaggio di Filomena che lo ha portato a questa verità di diventare padre di quelli che non sono i suoi figli. Sono tutti e tre i tuoi figli, non solo quello che tu hai generato. La matrigna avrebbe potuto, chiaramente la fiaba non percorre questa strada. Nella nostra tradizione letteraria c'è una figura di donna stratosferica è Gertrude bisognerebbe continuare a rileggerli quei capitoli Gertrude ha alle sue spalle chi? Il padre castratore interessante ha un padre che non è padre ha un padre che difenda il patrimonio ed è per questo che giustamente, per difendere il patrimonio, le parole hanno un senso, patrimonio, questo non padre, ma attento al patrimonio, decide che la femmina deve andare in convento e lo decide da subito. E questa povera donna che gli regalano le bamboline che sono da suora e che gli continuano a parlare... del convento e come viene chiamata questa, questa Gertrude come viene chiamata la signora la sposina viene chiamata anche madre ma viene chiamata madre in un passaggio pazzesco fermo e Lucia voi sapete che Manzoni prima di scrivere Promessi Sposi scrive a Ferme Lucia, Fermo e Lucia è esorbitante, un caos, per fortuna poi si è tranquillizzato Manzoni che era un po' e ha ridotto, per fortuna è venuto fuori un capolavoro. Chiaramente ha perso qualcosa. Cos'è che ha perso in Ferme Lucia? Cosa ha perso? Gli umori, le sensazioni, gli odori, una ricchezza descrittiva strepitosa e in Ferme Lucia sono 110 pagine, mi sembra la storia di Gertrude un romanzo nel romanzo e c'è un finale che ti stringe il cuore lei sta parlando con Lucia nel refettorio vi ricordo una, un colpo di genio assoluto di Manzoni il ricciolo c'è un ricciolo che esce dalla cuffia la verità di Gertrude il suo desiderio è il ricciolo. E tutta una vita, una società, un padre, ha coperto il ricciolo. Ma il desiderio, lo diremo stasera, lo puoi rinviare, puoi metterlo a tacere per un po', ma poi riemerge sempre il ricciolo. E a un certo momento, in Lucia, arriva il padre Portinaio e dice «Reverenda madre, la stanno aspettando». E Gertrude, Manzoni usa una cosa, datelo e legge, dice «E Gertrude si mise a ridere sgangheratamente». «Io sono rimasto colpito da sta cosa». Da questo avverbio, sgangheratamente, uff, si mise a ridere sgangheratamente e disse vedete chi mi chiama madre, da ben altri avrei voluto esserlo. E cosa fa Gertrude? Uccide, distrugge. Se tu non vieni in qualche modo a patti col tuo desiderio, se tu in qualche modo non lo riconosci, se tu in qualche modo non accetti che qualcosa è finita, è passata, prima o poi diventi un distruttore. Cioè, e qui arriviamo finito, è lo sguardo di traverso non sopporto di vedere biancaneve nel suo splendore nascente lo guardo di traverso ha un nome strepitoso questo sguardo di traverso si chiama malocchio interessante come noi guardiamo il mondo e la realtà possiamo arrivare a fine della vita e guardare il mondo e la realtà con un malocchio, io adesso mi permetto, tanto poi non mi invitate più, a me i vecchi sono antipaticissimi e purtroppo siccome io mi sto avvicinando rischio di essermi antipatico perché... I, I vecchi, è solo che tutto così, eh, i miei tempi, no? ogni volta, vedete, quando i vecchi parlano ai giovani, vedete cosa fanno, gli danno delle grosse mazzate in testa e iniziano a raccontare che loro nella loro vita si alzavano alle 6 di mattina mentre tu dormi, no? Bella roba, io lavoravo, io, no? Sempre io, ancora. Tu arrivi a 70 anni e continui a dire io e continui a parlare di te. Hai un ragazzo lì di 15 anni, 20 anni e tu parli di te, dici io, io, grossi colpi, malocchio. E quindi è una cosa che forse molti... Perché, scusate, c'è un, uh, una deviazione un po' volgare, posso? Bevo però prima, così. Un po' volgare, ma molto. anche come si chiama il malocchio nelle tradizioni viene chiamato lo sguardo secco. E cioè cosa facciamo cos una, quando uno sente una roba, cos'è che facciamo posso vado, eh, adesso vado. Cos'è che facciamo? Giusto. E al sud in molti casi le donne, adesso non più, ma io l'ho vista fare, sono di origine napoletana, quindi tradizionale, l'ho vista fare, le donne si coprono il seno ed è il motivo per cui si fanno le corna. La corna è un, le corna sono un simbolo fallico. Lo sguardo secco è lo sguardo che ti vuole rendere sterile qual è la parola d'ordine dell'invidioso perché a lui e non a me perché lui sì o lei sì e io no dunque siccome non l'ho avuto io non lo deve avere anche lui Ora di tutta sta roba, ed è per questo che istintivamente ci si ripara dalla cosa più tremenda che ci sia, il malocchio. Cito sempre. Adesso Velania l'ha già sentita più volte questa cosa. Io a casa mia, vicino a una chiesa a Milano, c'era una volta, suonavano le campane, c'era un matrimonio e c'era un quel momento in cui uscivano gli sposi. Io ero un po' di corsa. Esco eh, eh, e dietro di me sento uno che dice: Eh, finché dura. Io mi sono toccato. Perché è il malocchio, è la patente di Pirandello, giusto? La patente di Pirandello è il malocchio. Ora è chiaro: perché quello lì dice finché dura? Mica perché è cattivo, perché magari la moglie è scappata col suo amico. O perché magari lui non è riuscito a sposarsi. capite cosa sto dicendo? Noi giudichiamo la vita a partire dal nostro fallimento. Ma se noi guardiamo il mondo a partire dal nostro fallimento dal nostro non potere che tutti noi l'esperienza del fallimento è l'esperienza quotidiana. Ma se tu guardi la realtà con lo sguardo del fallimento la realtà ti diventa insopportabile finisco in bellezza perché leggo aspettate che lo recupero se lo riesco a recuperare ve l'ho segnato aspettate Sto parlando del paradiso perduto di Milton, sapete che il paradiso perduto di Milton racconta la storia di Satana che vuole distruggere il mondo perché ha perso contro, contro Dio, i diavoli hanno perso contro Dio, fanno una riunione nel pandemonium, il parlamento dei diavoli e poi decidono di distruggere l'ultimo pianeta creato da Dio, un dispetto, la terra. Allora dicono chi ci va vai Lucifero, tu sei il capo, e Lucifero va. È un poema enorme, bellissimo, che chi non l'ha letto, e ma più, più Lucifero si avvicina al mondo più vede che è bello. Perché Lucifero non mente, mai il diavolo io simile a Cormorano, in vetta all'albero della vita. Ora sotto di sé, siamo nell'Eden, con nuova meraviglia, Satana osserva, esposta in breve spazio al godimento dei sensi umani, tutta l'abbondanza della natura. Allora rimasto ad osservare stupefatto Recuperò tristemente la parola che aveva perduto, è un monologo, «Oh inferno, cos'è che con tanto dolore vedono qui i miei occhi? Creature d'altro stampo, innalzate al tal punto sul luogo della nostra felicità, probabilmente nate dalla terra, non spiriti e tuttavia inferiori di ben poco» agli splendenti spiriti celesti. Sentite cosa dice. Il mio spirito con meraviglia li segue e li potrebbe addirittura amare. Ma il diavolo, invidioso, distorse il capo altrove e tuttavia con occhi gelosi, lascivi e maligni li guardò di traverso e fra sé e sé, qui c'è un colpo di genio di Milton, perché inventa un verbo, Milton, come tutti i grandi poeti, perché qui è Adamo ed Eva che si sono abbracciati, si abbracciano, e, e Satana li vede, no? non ha ancora tentato Eva, li vede. E fra sé e sé si lamentava, odiosa vista, vista tormentosa paradisiati questo è il verbo che inventa Milton paradisiati il paradiso come l'inferno non è un luogo è un modo d'essere è una condizione paradisiati l'un l'altro fra le braccia e l'Eden fatto da loro più felice godranno a sazietà gioia su gioia mentre io Confitto al fondo dell'inferno, non c'è per me né letizia né amore, soltanto un desiderio feroce. E poi, e qui finisco: sentite cosa dice, questo è pazzesco. Qui Milton, o oh, miei pensieri, a che cosa mi avete condotto? Con quale impeto? Da, da con quale impito dolce mi avete distratto dalle ragioni per cui sono venuto e l'odio non l'amore non la speranza del paradiso al posto dell'inferno non la speranza di poter gustare in questi luoghi il piacere ma piuttosto è il distruggere Ogni piacere per me è perduto, salvo il piacere stesso di distruggere. Ti metti a piangere, no? È chiaro, perché Milton, Satana cosa dice? Così belli li potrei addirittura amare. Ma preferisce restare legato all'idea che ha di sé, che accettare, non so se è chiaro, e dici, io sono il diavolo, non posso amare. Io sono invenzione, lo racconta lui. Per me ogni piacere è perduto, salve il piacere di distruggere. Formidabile questione. Grazie. Sì.